Oggi è il 26 novembre. 1980. Nella zona colpita dal terremoto, Sandro Pertini attacca la burocrazia. 1970. Papa Paolo VI parte per un lungo viaggio in Asia e Oceania. 1998. Tony Blair parla al Parlamento irlandese. Commenta il fatto del giorno Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Luigi Sturzo, il piccolo prete di Caltagirone, più grande genio politico del Novecento.